Buongiorno a tutti, sono Claudio Cassardo, il climatologo e meteorologo dell'Università di Torino, che saluta tutti gli ascoltatori e oggi vi vuole parlare di un episodio particolare accaduto lo scorso lunedì 3 febbraio, soprattutto in Piemonte, ma anche in alcuni altri luoghi italiani di cui parleremo e che Può essere definito un episodio di fen o favonio da ovest, eccezionalmente caldo. Ma di che cosa si tratta? Il favonio, questo è il nome italiano, anche se spesso si utilizza il nome tedesco fen, è un vento di caduta caldo e secco che si verifica quando una corrente d'aria svalica una montagna, perde l'umidità, nel versante sopravvento sotto forma di precipitazioni, pioggia o neve e poi perde appunto l'umidità e svalicando la montagna risulta secca e quindi è associata normalmente a cieli sereni, basse umidità dell'aria e temperature notevolmente più alte perché la perdita di umidità genera dei processi adiabatici nella fase di salita e di discesa alla fine riscaldano la massa d'aria il riscaldamento si verifica per lo più nella zona sottovento e nelle zone limitrofe poi allontanandosi dalle montagne il vento torna a avere una temperatura diciamo normale in realtà il nome favonio definisce soltanto la parte discendente di questa massa d'aria la parte ascendente normalmente è chiamata con il nome tedesco stau che significa ammassamento, infatti stau in tedesco significa anche coda, le code in autostrada ad esempio. In, eh, la parola italiana favonio deriva dal latino favonius, con questo nome i romani chiamavano il vento e poi si è propagato fino a noi. Anche in tedesco fen significa la stessa cosa, far crescere e diciamo il significato si è propagato fino ai nostri giorni quali sono le condizioni favorevoli al favonio? normalmente un flusso nord occidentale in quota o anche occidentale come è stato nel caso del 3 febbraio e la presenza di un gradiente di pressione di 10-15 etto pascal con il massimo in Francia o anche in Svizzera e il minimo sulla pianura padana, specialmente Piemonte e Lombardia. Cosa è successo esattamente il giorno 3 febbraio? La compressione di aria subtropicale, già mite in origine perché quell'aria che ha svalicato le Alpi proveniva in realtà dall'Africa Sahariana e ha aggirato l'anticiclone presente sulla Spagna Passando quindi dall'Oceano Atlantico, attraversando la Francia e poi svalicando le Alpi. Si trattava quindi di aree calde. Infatti, a 850 etto pascal, cioè circa 1500 metri di quota, la temperatura era di 15 gradi, un valore veramente alto per il mese di febbraio. Questo vento nel pomeriggio ha fatto salire le temperature sul Piemonte quasi ovunque a livelli record per febbraio o quasi record ci sono state delle punte superiori a 25 gradi soprattutto nella pianura torinese e cuneese 25 26 gradi in alcuni punti che sono stati osservati rappresentano valori che sono di 17 18 gradi sopra le medie del periodo quindi valori decisamente anomali a Torino città per esempio il vento è entrato verso le ore 10 ma 500 metri più in alto era già riuscito a penetrare nella notte. In città non ce l'ha fatta perché c'era l'inversione termica. L'inversione termica consiste in aria fredda e l'aria fredda non può essere cacciata via direttamente dal, dal vento per questioni semplicemente di densità e di stabilità. Quindi lo, il cuscinetto di aria fredda è rimasto al suolo finché la radiazione solare non è riuscita a generare un po' di turbolenza e rimuoverlo. Pensate che alle 8, tra la stazione meteorologica nei pressi del suolo e 500 metri sopra Torino, c'era un gradiente termico di quasi 15 gradi, cioè quasi 15 gradi di differenza tra la temperatura in alto, 500 metri sopra la città, e quella dentro la città. Le temperature a Torino alle 6 del mattino erano intorno a 6 gradi e alle 3 del pomeriggio erano salite fino a 26.4 gradi che è un valore ripeto record che non è mai stato osservato almeno nella nostra stazione e comunque in gran parte della città i valori di quel giorno sono risultati i record delle rispettive osservazioni. La cosa interessante è che poi dalle 3 del pomeriggio fino alle 23-23.30 la temperatura è sì diminuita ma soltanto di pochissimi gradi. Per cui ancora alle 23 di notte si misuravano tra 22 e mezzo e 23 gradi sopra la città di Torino. Valori assolutamente anomali per un mese qual è quello di febbraio. Ricordiamoci che solo tre giorni prima c'erano stati famigerati giorni della merla che notoriamente indicano comunque la presenza del periodo tra i più freddi dell'anno. Poi ovviamente verso la mezzanotte il vento è cessato e questo ha fatto rifluire uno strato di nebbia che ha abbassato le temperature riportandole sui valori della mattina precedente intorno ai 5 gradi ma di nuovo alle 8 del 4 febbraio si sono verificati di nuovo un, un flusso di Femme favonico e quindi le temperature sono risalite a 16 gradi, valore inferiore perché l'aria di origine stavolta era più fredda, non era più l'aria anticiclonica proveniente dall'Africa ma veniva dal nord atlantico. Giusto per fare un paragone, l'anno scorso nel mese di agosto a Torino, soltanto in un giorno il primo agosto ci sono stati valori paragonabili cioè di circa 23 gradi alle 11 di sera a luglio c'è stato circa una dozzina di giorni in cui sono stati superati i 23 gradi alle 11 di sera per dire che quelli sono valori prettamente estivi eppure sono stati rilevati il 3 di febbraio il tre... A febbraio non c'era mai stata una giornata così calda a Torino da quando sono state misurate le temperature nella serie storica, 1753 l'anno di inizio della serie di Torino. e Per molte altre stazioni come Moncalieri Caselle nei pressi della città di Torino anche questi valori rappresentano i record non soltanto per il mese di febbraio ma addirittura per tutto l'anno quindi per i mesi invernali. Da notare che il fenomeno non ha riguardato soltanto il Piemonte, ma temperature molto elevate si sono registrate anche in Emilia-Romagna, nelle valli appenniniche esposte al vento di caduta da sud-ovest, perché quella era la direzione di incidenza del vento da quelle parti, e sono state rilevate anche lì temperature massime di 25-26 gradi nella Val Trebbia, e in alcune stazioni appunto dell'Emilia Romagna è interessante che invece la pianura spesso era avvolta ancora dalla nebbia per cui c'erano 15 gradi di differenza tra i valori in collina e i valori in pianura del resto la stessa pianura padana è rimasta avvolta dalla nebbia per quasi tutta la giornata per cui in molte località le temperature non hanno superato i 10 gradi quindi in una stessa giornata ci sono state variazioni di 15 gradi all'interno della stessa zona climatica anche la sardegna ha eh, misurato temperature molto alte anche lì per un vento di tipo favonico infatti venti come il favonio o il Fen non sono caratteristici soltanto delle alpi ma sono presenti in molte località del mondo, sono venti generati dall'interazione del flusso con le montagne, quindi in pratica ovunque ci siano presenti delle catene montuose si verificano venti di questo tipo. È da notare che mh, oltre al, al favonio molto caldo c'è stato anche un altro evento particolare. Vi ho detto prima che la massa d'aria di origine proveniva dall'Africa Sahariana e sappiamo che nel Sahara c'è il deserto e quindi spesso si sollevano polveri che possono venire trasportate dal vento. Queste polveri hanno praticamente circumnavigato tutta l'area di alta pressione centrata sulla Spagna, quindi sono passate sull'Atlantico seguendo proprio la, il percorso di quest'area, sulla Francia e poi sono arrivate fino da noi in Piemonte. Cioè noi abbiamo avuto polveri sahariane con venti occidentali hanno fatto un percorso molto lungo e hanno aumentato la torbidità dell'aria, tant'è vero che eh, contrariamente a quanto avviene di solito i cieli non apparivano azzurri e tersi come sempre succede in occasione degli eventi favonici, ma apparivano invece polverosi e in alcune località di montagna sono anche stati misurati livelli di polveri molto alti per, per il periodo e per la tipologia dell'evento naturalmente la polvere non ha creato nessun problema è solo stata una una bizzarria meteorologica e, ed ha confermato la natura subtropicale dell'aria che ci è arrivata addosso questo è stato anche l'effetto che ha massimizzato diciamo il, il riscaldamento termico che poi è stato registrato in tutte le stazioni di pianura è Interessante notare che per la prossima settimana, tra lunedì e martedì, sono di nuovo previste condizioni favorevoli al Favonio. E le temperature previste a 850 etto pascal, cioè circa 1500 metri, sono superiori ai 10 gradi. Quindi ci aspettiamo di nuovo un evento che possa portare temperature come minimo di 20 gradi sulla, sulla pianura padana piemontese. E... Tra l'altro c'è di nuovo un gradiente di pressione di 15 e Pascal, quindi abbastanza robusto, che favorirà questo tipo di correnti. Voglio concludere facendo una considerazione di tipo climatico. Il FEN non è un fenomeno che eh, diciamo, è presente soltanto adesso ad opera dei cambiamenti climatici. Praticamente credo che anche i nostri antenati che vivevano nell'età della pietra nella nostra regione abbiano sperimentato condizioni differenze. Scorrendo gli annali meteorologici di tutte le osservazioni delle serie storiche vengono citati più volte eventi di questo tipo. Tuttavia in questi anni stiamo notando eh, che malgrado la frequenza di questi eventi sia presso a poco più o meno costante con la solita variabilità interannuale, per esempio nella Val di Susa, che è una delle valli più esposte agli, alle incursioni di Fen, si possono verificare soprattutto nella parte alta una cinquantina di casi all'anno di eventi favonici, e, tuttavia negli ultimi anni si assiste a temperature sempre maggiori, cioè ogni volta l'evento favonico si piazza ai primi posti in qualunque stagione ricordiamo che gli eventi di FEM possono avvenire in qualunque stagione in, in teoria anche d'estate in quel caso il riscaldamento non è il fattore determinante ma il vento può portare all'innesco di temporali proprio per la sua differente densità dell'aria in arrivo rispetto a quella stazionante sulla pianura padana e comunque noi notiamo che soprattutto nei momenti invernali questi eventi di Femme danno origine a temperature eh, abbastanza alte che portano appunto valori termici non soltanto in pianura ma anche in collina o nelle basse vallate di montagna molto alte. Il, il cambiamento climatico sta modificando la disposizione dei sistemi di pressione. Questo è sperimentalmente riscontrabile facendo ad esempio una differenza tra le configurazioni di pressione medie degli inverni del trentennio scorso rispetto al trentennio in corso questa differenza nelle configurazioni di pressione fa sì che eh, si verifichino condizioni di alta pressione diciamo nel bacino del Mediterraneo più frequentemente e quindi abbiamo più possibilità di episodi di fin che possono anche essere più intensi e quindi provocare rialzi termici più sostenuti. In questo senso il cambiamento climatico può influenzare anche la frequenza, ma soprattutto l'intensità degli eventi di Femme, che quindi eh, ci aspettiamo possano essere più intensi anche in un prossimo futuro. E con questo vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione, e ci risentiamo poi in un'altra occasione. Buona giornata a tutti.